buongiorno ragazze buongiorno a tutti come state spero bene allora un nuovo video che è criccio come state dunque ehm, questo è un video appunto per parlare un po con voi e, e niente buona domenica a tutte innanzitutto e a tutti mi trovate in cucina perché la location è in cucina e si sono ancora in pigiama come potete ben vedere e, e niente eh, oggi non so ancora che cose farò di, video, di altri video perché è da un verso c'è tre giorni che non registro vero? Sì, se non di più tre o quattro o cinque giorni che non registro però ho inteso di tornare a registrare altri video e portarmi avanti con tanti altri contenuti non ho ancora idea di quale perché ho visto che sono stata taggata da tantissime persone, ehm, tantissime non direi, però alcune e non ho ancora idea di che video tag fare, perché non è che non ho voluto fare, ma ero talmente impegnata a fare altre cose che ho detto: ma li faccio o non li faccio? Sti tag? Direi di farli perché sennò arriva. Passo gli anni e io sono ancora in alto mare a fare altri video. Vabbè. No comment. Se sentite la televisione sottofondo eh, perché l'ho accesa per farmi compagnia, perché non mi piace. Allora, premis, Il silenzio tomba, a me non piace. Quindi se sentite la televisione, perdonatemi, non me ne vogliate, ma io con la televisione sottofondo se, senza televisione sottofondo non ci resto. Però vabbè. Questa è, la, è una casa, uh, come dire, una casa privata, non ho spazio dove fare altri video, cioè ce l'avevo in camera mia, ma è talmente buio, è coso, che è talmente buio e con poca luce che ho deciso che la cucina è la più solare, come si dice, non solare, come voglio dire più c'è più luce insomma è più, più luminosa che mai e quindi ho deciso di fare questo video qui con voi niente ragazze allora oggi ho già fatto colazione ho già fatto le mie cosine solite di guardare i vostri video devo ancora passare da altri ma non ho avuto il tempo ci dovrò passare perché altrimenti siamo non so, magari vi arrabbiate, vi scocciate, o mi dite che mh, perché non passi più da me. E avete ragione, devo passare più spesso da voi. Però ho anche, anche io altre cose da fare, ma non vuol dire niente. Devo passare comunque, come devo imporre l'impegno di passare da voi, perché mi sembra giusto così. Ah, se vedete che non hanno più i baffetti, perché è scontato, ma è vero le ho tolti, non le potevo più di stare con i baffetti questa macchina non se ne vuole andare perché è eh, un bulbo perifero, sì sì sì, c'è un bulbo qua, vedete? quando mia nonna si mette l'impegno questo bulbo non c'è quasi, quasi mai però siccome stanotte, stamazzo, sì stanotte, ciao come, certo, come non. <ride> siccome che mia, mia nonna stamattina andava di fretta non me l'ha potuto fare, quindi vabbè mi farà al pomeriggio o dopo, dopo pranzo vabbè dopo pranzo come te, avessi detto di pomeriggio comunque è così ragazzi. Sì, mi vedete in pigiama perché sono in pigiama quindi niente ho voluto fare questo video per voi se, se guardo di là è per vedere se arriva gente ma non arriva gente perché oggi e domenica sono tutti per i cavolacci sui meglio così già. quindi niente allora io dovrei abituarmi a guardare di qua ma guardo qua giù, quindi vabbè, niente. Non mi abituirò mai a guardare nel buchino della telecamera. Ciao, un attimo solo. Nulla, allora, ho stoppato un secondo perché volevo vedere cosa... Eh, potevo mostrarvi per farvi vedere un po' di cosine, ma... Non c'è verso. Non so cosa fare. Non è che non c'è verso, questo di anche io. <ride> e, niente... Volevo far vedere delle cose, ma in realtà la spesa. Anzi, volevo fare il video, il video. Svuota la spesa ieri, ma... No, davanti ieri non mi ricordo adesso. Perché. Era venerdì ieri. Sì, era, ieri era venerdì. No, ieri. Cosa sto dicendo ancora? <ride> ieri era sabato. Il venerdì scorso. sarebbe... Dopo, dopo di ieri, l'altro ieri, cioè venerdì ho fatto la spesa ma non ho avuto occasione di fare il video su volta la spesa, però uno, punto primo ero stanca, punto secondo non è nel momento di fare il video perché mia nonna una è tornata anche lei dalla spesa, poi ho fatto, vabbè, sì la spesa l'ho fatta anch'io ma con un'altra mia amica, con la mia educatrice, sì, e... Quindi ho detto, non faccio, video, se la spesa perché magari eh, lei non si vuole riprendere la videocatrice, è giusto così, devo anche rispettare la privacy degli altri. Sì, la privacy è prima di tutto. Poi, allora, ho fatto eh, così, ho preso la spesa e ce l'ho rimessa a posto, ho fatto i miei conti, quanto ho speso, eh, e niente. Non so neanche dove ho messo lo scontrino, non ho idea dove stia lo scontrino, ma vabbè. Ce l'avrà già buttato, mia nonna, ce l'avrà ce ce già cestinato nell'immondizia, ma vabbè, nel secco, non so. Venga lo scuotrano si mette nel secco, sì. E, e niente, quindi alla fine ho deciso di, di, di non fare i video sbottare la spesa. Appunto per, quel, per il motivo che mia nonna è, tornata, è andata alla spesa per conto suo, perché doveva prendere cose che servivano a lei. Non so se erano tensili o che cavolo era. Puh. Non mi ricordo cosa dovevo prendere. Vabbè, comunque si è stata fatta lista, la lista della spesa. Ho detto no, ti accompagniamo io e, e, e... Vabbè, faccio un nome di fantasia. e simpronia Per non fare il nome ferro perché non si può. Non, non mi va di fare di avere problemi. Quindi niente. Sì... Um, io e Simpronia ti accompagniamo, non posso fare il nome di chi devi accompagnare con la spesa perché non si può, comunque di fantasia. Io e Simpronia ti accompagniamo alla spesa. No, perché devo prendere una cosa per conto mio, quindi voi andate con la, con la macchina di Simpronia e io vado per conto mio. Lei è andata a Sparmia, nonna, e io sono andata con Simpronia alla spesa, all'Eurospin, perché lei va anche fretta di andare... Alla... No, vabbè, fretta no, più che altro volevo farmi andare alla spesa con lei e sono andata con Simpronia nella spesa con Simpronia però io con lei e basta mia nonna non è andata e vabbè non è voluta venire con noi anzi lei voleva andare dirett direttamente ad Espar quindi ad Espar le è venuto meglio di andare a Eurospin perché Eurospin se va lei insomma si sente male perché Eurospin già è lontano non è, non è vicinissimo da casa non è dietro l'angolo, c'è cioè, a Palau, allora, a Palau l'Eurospina è lontanissimo, quindi è a, mh, sarebbe quasi più su di quanto si pensa. ha detto, ma voi direte, ma dove è l'Eurospina a Palau? E' andando, c'è una montagna, cioè, c'è un po', come, come si può dire, una strada, si chiama Palau alta, c'è cioè, a Palau, Palau mh, basso, che non so come si chiamano, un paese, Palau basso, un paese. Non so come dire, ragazze, come spiegare, insomma. Palavo in paese e palavo alta su. E palavo alta su, um, che, vabbè, il mio modo di spiegare non sono il massimo, però per farmi un esempio più pratico che può venirmi da me, palavo alta su c'è il dettore market che si trova alla destra e alla sinistra l'euro finisce andando più giù. Il vicino che vado dalla dottoressa oculista, già. E niente se vedete guard che guardo su suo perché c'è oltre al buco della telecamera sta arrivando un sacco di notifiche nel banner del mio telefono quindi niente e nulla ragazze tutto sommato io sono andato all'eurospina con Simpronia e ho fatto tanta spesa tanta quella è poca cosa che mi servivano mi ho mangiato anche lo stracchino che è buono, pascoli italiani strabuono e... E niente, ho fatto, ho fatto tanta spesa, non ho preso questa che dolcium, ho preso solamente un paio di patatine che sono tanto, tanto buone. E poi, mh, cosa ho preso? Ah, i cracker che sono qua, sono questi, vedete? Sono questi qua. Sono buonissimi, sì, non guardate le mie unghie perché sono orribili. ve le devo rifare, vedrete. Cosa aspetta a rifarti le unghie? non ne vedete ragazze non è perché sono impegnata e non ci voglio di farmene per esempio semplice motivo che mi scoccia a farmi lo so sono un'asina me le devo fare perché non sono bella con queste unghie tutte spatte e schifosissime brutte non sono sporche le pulisco sempre ma è lo smalto che non va bene e lo so e vabbè, comunque questi sono i miei come dire i miei i miei crei non mi dico la parola bah, Vabbè, vabbè, non commento <ride> sono i miei cracker e sono straboni, Presi all'Eurospin e mi piacciono. 1,39 ho pagati o qualcosa di simile, non mi ricordo il prezzo. Vi è scritto nello scontro che ho gettato via nel, nel secco, però non costano tantissimo, dai. E quindi nulla. Già, già, già, già, già. Mm, se volevo dirvi altro non mi ricordo più nulla che ehm, stamattina fa un bel fresco, fresco stavo per dire una fesseria una fesseria a di strafalcioni però vabbè e sì, sono in pigiama perché il pigiama non è molto caldo ma non è anche così leggero una, è un pile, questo è un pile l'ho preso non so se si dice fenice o felice vabbè o, o, vabbè non preso, prima di starci sapone i profumi qua a Palau prima di eh, piazzarsi sapone i profumi eh, in via razzoli che adesso non so che mi segue di Palau dove, non so dove, vabbè penso che lo sappiate in via razzoli c'è no non è via razzoni ovviamente no, non ricordo comunque a Palau c'è un negozio che c'era un negozio di Casalinghi per la Fenice, poi non mi ricordo che altro nome, e vendeva un negozio di casalinghi e di robe per la casa, per l'appunto, cosmetici e cose varie. Vendeva questo pigiama che io ho comprato a un prezzo buono, stracciatissimo. Non sto scherzando, non lo voglio vendere. Solo per dirvi che da quando ce l'ho, da quando avevo massimo l'età minorenne, perché adesso sono una... 34 anni, sono adulta, da prima di diventare adulta, ancora questo pigiama, mi stupisco di me stessa, che mi va ancora bene, nonostante ho un bel chiletto in più, ovvero sono bella in carne, non voglio dire cosa, però cosa in che senso, quanto peso, ma non peso tantissimo, ma neanche poco. Comunque, questo pigiama mi sta veramente bene, a me non fa impazzire, perché... Mi piace di più il pigiama di Snoopy, so che piace anche a voi. A ah, me piace di più quello, ma vabbè, fa un Perché? Perché sono perdere, Voi direte, perché fai così? Perché questo pigiama, vabbè, non è che mi piace. Vabbè, sì, c'è un cuoricino, è carino, è rosa, è celeste di tutti i colori, ne ho. Vabbè, nel senso che uno è, cioè, è celeste di... C'è cioè, di due colori, uno è così, col pantalone rosa, e l'altro è col pantalone celeste di questo colore qua però io l'ho voluto di tutti e due i colori anzi mia nonna mi ha voluto fare questo regalo che l'ha fatto alle mie cugine e se non erro a una mia amica che adesso la seguo addirittura su instagram ci siamo conosciuti in un posto po hmm. così e così però eh, non voglio dire dove perché queste, Anche lì è privacy Qualsiasi cosa vi dico Non tutto vi dico Perché ragazze Qua siamo su internet E non si sa mai Ok? Allora ragazze mie Quindi eh, Tutto sommato um, Questo pigiama mi piace È bello caldo Ma non caldissimo Anzi Quando c'è la stufa accesa Diciamo tutto sommato, quante volte sto dicendo questa parola? Allora, quando c'è la stufa accesa si crepa di caldo, però si sta anche bene. Però quando spegne la stufa, un po' il caldo rimane ma non del tutto. Vabbè. Però il caldo c'è, io lo sento. Adesso non lo sento più di tanto, perché ultimamente... Um, come dire... Eh sì, ragazze... Um, c'era un periodo che sentivo molto caldo, quando lo sento il caldo a momenti sono più, si può dire, arrabbiata, sì, per non dire altro, per non dire cosa. Ecco, avete capito, già, quando sono incavolata nera, mi, che mi arrabbio troppo, mi scaldo. Oppure quando sto facendo corse, cioè camminata, non posso correre, ma camminata veloce e sono più... insomma, tra mente, e, tra, tra, tra fronte e, e mento mi lucido tantissimo. Vabbè, comunque sudo come normale che sia e mi... perché io... O la, la camminata veloce, non è sempre che ce l'ho, tante volte alla mattina ho un sonno bestia e non so manco come mi chiamo, in momenti, oppure, che ne so, vorrei prendere il telefono, ma non so manco, quando, quando sono suonato arriva il disco, non so manco che cosa sia anche per me il telefono, è la verità, come credo per tutti voi, voi la mattina avete voglia di prendere il telefono a mano, io mai, per niente, perché ho un sonno bestia che non so perché, okay, il sonno è benedetto in ogni caso, se non abbiamo il sonno non è una cosa normale, fattibile, il sonno è sacro e bisogna riposare perché il sonno va bene, però ribadisco, se non c'è il sonno, siamo pregati, non stiamo bene con la, con la mente, quindi va bene, il sonno è prezioso, non si tocca, già ve lo dico, Comunque, a parte questo, io vi dicevo, sto quando io ho molto caldo, perché anche la tiroide, non so se si dice così o meno, quella specie di cosa che mi fa tanto caldo, sto anche bevendo molta acqua, sì sì sì, l'acqua assolutamente la sto bevendo, però mh, nulla, non mi, mh, non mi fa... Mh, insomma... Più caldo, più devo pure acqua, insomma, e bevi l'acqua, direi voi direte. Sì, bevo l'acqua, però vabbè. Stamattina mi ho fatto un bel caffè. non ho fatto il video-vlog, di morning routine niente. Però, niente. Non volevo farmi morning routine, una cosa così, un hot night day, ma non mi è interessato perché l'ho fatto altre volte, ma... Non mi fa impazzire questo cosa, Mangio un giorno, 15 giorni, insomma... Preferisco non farne E se lo faccio, lo faccio così Tanto per farlo Anzi, tanto per farlo non si può sentire Però, per divertirmi a fare qualche video così Ma che giorno già lo farò Boh Vabbè Già <ride> yeah. Niente ragazze, questo era tutto Io Adesso vi saluto perché in un altro video Voglio fare... Non so se farò video swatches delle palette che sto utilizzando una volta ogni tanto, perché adesso tra poco ricomincio a ritruccarmi seriamente e a mettere in azione il fondotinta che ho appena acquistato della Essence dall'altra volta. Quando è stato? Quando è stato che ho acquistato il fondotinta? Non me lo ricordo. Vabbè. Ci sarà lo spuntino di sapone e profumi che ci qui in Sardegna, non mi sa con i profumi. Quindi niente, eh, ho deciso che farò questi video swatches delle mie palette, farò anche una full face con, eh, le, pa con le, sì, le palette, ciao. con il fondotinta della Essence e anche il correttore che ho acquistato, che mi era terminato a mia volta, che mi era terminato di L'Oreal Infallibile, 327 Kashmir. Sì, vi dico colorazione, è tutto una numerazione perché così è meno? Voi sapete che tipo di colorazione ho di... Ok, eh? <ride> Già. Niente. Quindi ragazze, che ne dite voi che adesso io chiudo il video? Vabbè, cos'altro volevo dire che poi chiudo se no? Più stancate, però pazienza perché mi piace fare video, mi piace, mi piace fare video, e niente, quindi cosa dirvi? Che nulla, ieri cosa ho mangiato, non mi ricordo più. Aspettate un secondo, mi stacco. Oddio mio, aiuto! Vabbè, quindi ehm, ho intenzione di appunto. Stavo dicendo, mi sono persa Sì, non era quello che volevo dirvi Con Un un'intenzione di non c'entra niente Con quello che vi stavo dicendo Ah sì, ieri ho mangiato che cosa? Ah, le patatine fritte Squisite, strabuone, quelle Quelle dell'Eurospin E... Eh, le faccio vedere? Non lo so, aspettate Allora, sono queste qui que Sì, c'è il aperto per farvi vedere apposta cosa ho comprato Le delizie dal sole E sono da forno patatine appunto si sì. buonissime queste qua sono queste fritte per da friggere nel, da friggere in padella o mentre la forno un po' più preferite però io ho preferito le metto nella friggitrice perché mi ci trovo e sono buonissime e metto un po' d'olio con sparso in mezzo alle patate e sono patatine e sono fritte e sono buone perché allora a mettere mezzo all'olio eh, si sì, come si può dire sì non so ma non, non va bene mettere mezzo dentro una padella e friggerle così perché eh, salta l'olio non, non ecco cosa vuol dire salta l'olio non va bene comunque niente ragazze queste sono le patatine fritte e mm, mi piacciono sono buone me le mangio anche con lo stracchino o con un hamburger, o ce le devo mangiare con hamburger, io le ho mangiate da solo con lo stracchino, o ce le mangio con un hamburger e eh, mi tocca sal, mi piace se non si fanno sempre bene, ma una volta ogni tanto ci stanno, dai poi domani mangiamo, o stasera, non ne ho idea, queste qua che sono della de de Despar vedete, Despard. allora carciofi, cuori di carciofo, le la parte più tenera la parte più tenera dei carciofi buonissimi così devono essere caso ve li faccio vedere in un, in un impiattamento se riesco e vi riprendo non quando sto mangiando perché non può interessare a nessuno ma almeno vi riprendo l'impiattamento oppure direttamente quando sono sul piatto vediamo un po' come mi riesce, come mi riesce meglio a me come mi viene più comodo um, questi sono i, i carciofini buoni buoni sono 450 grammi. Si, sì, buoni, già aspettate un attimo. E rieccomi, allora, ragazze mie e ragazze belle. Dunque, questo video termina al, al, è, è quasi al termine. E niente, io vi ho fatto vedere tutto ciò che non, non tutto, tutto, alcune cose. E i cracker che vedere sono sempre quelli eh, in versione salati perché sono buonissimi a me salati mi piace per non morire infatti adesso tra poco li apro e mi mangio i cracker non, non tutti ma alcuni sì anzi tutti perché io ho una fame da lupi non si sfugge aspettate un secondo sono le 11.18 allora alle 11.30 devo prendere la pastiglia per il dente perché voi non sapete ma non so se ve l'ho detto l'altro video mi pare sì. mi si deve sconfiggere bene prima di poter fare la l'operazione in bocca se sempre se mi danno l'ok okay per andare a maxillo facciale non posso dirvi niente perché non so niente ragazze tutto a vedere tanto devo chiamare al cup per cosa per vedere se mi danno appuntamento per il dente per poter fare questa meretta operazione mi danno appuntamento all'ospedale di Sassari al all'asilo facciale non è detto voglio sperare incrociate le dita per me che vada tutto bene già, incrociate veramente le dita per me ok? e niente io e i miei cracker salati tra poco, anzi tra poco adesso vi startiamo tra poco vuol dire subito e ci vediamo dopo questo video Aiuto, è diventato stralungo, non so se me lo guarderete, ma ci provo a caricarlo. Ciao! Mettete un bel like di supporto, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico alla fine. E commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao! Ciao!